Allora, Roberto, prima di tutto ti vorrei chiedere che cos'è Derevoluzione Revoluzione e come è nata l'idea. Allora, Derevoluzione, Revoluzione, adesso il nome è cambiato, adesso sarà Derev Rev solamente, ma Derevoluzione Revoluzione è il nome originario dell'idea e viene dal latino, significa sulla rivoluzione. Uh -huh. L'idea appunto nasce da una riflessione, ovvero io ho analizzato eh, l'evoluzione di internet negli ultimi vent'anni quindi andando da le, dalle vecchie pagine statiche in html, ai blog, ai social network, alle chat istantanee. e sono arrivato alla conclusione che eh, internet è lo strumento ideale, come sta emergendo negli ultimi anni, per dare potere alle idee dal basso e quindi per trasformare eh, un'idea, un, uh, un ideale, un progetto, attraverso il web in qualcosa che poi ha un riscontro concreto nella realtà. E negli ultimi anni abbiamo avuto qualche esempio abbastanza noto come... Per esempio Barack Obama che grazie a un forte contributo della sua campagna elettorale su internet è diventato presidente degli Stati Uniti, ma anche i, i blogger nel Nord Africa che hanno dato un contributo forte alla su, a su, al superare la censura nei loro paesi e contribuire alla rivoluzione. E ci sono tanti altri esempi appunto, di come la rete negli ultimi anni è stato lo strumento perfetto che ha permesso a chi non aveva voce o a chi non aveva contributi, a chi non aveva eh, la possibilità di diffondere le proprie idee e di accogliere persone che le condividessero, di trasformare appunto un'idea valida eh, in qualcosa di concreto. E The Revolution, adesso The Rev, nasce con questo scopo, ovvero di dare potere alle idee più valide trasformandole in, diciamo noi, in rivoluzioni, ma sostanzialmente trasformandole in progetti concreti e quindi dando, offrendo agli utenti una, una serie di strumenti che in base alla categoria, al tipo di progetto possano dare un forte contributo alla realizzazione. E quindi andiamo prima di tutto al crowdfunding, che un po' in generale è uno strumento che sta avendo una crescita molto forte, perché grazie al crowdfunding stiamo vedendo che Uh, moltissime persone con progetti validi possono raccogliere dei fondi sul web per, uh, per finanziarli e portarli a compimento ma anche la raccolta di firme o di petizioni che poi a seconda poi delle categorie si trasformano uh, in raccolte di consensi o di adesioni ad un evento oppure di uh, sostegno ad una campagna elettorale o altro e quindi ci la uh, rivoluzione è una piattaforma social che offre gratuitamente agli utenti una serie di strumenti per uh, trasformare le loro idee in qualcosa di concreto, in, uh, in varie categorie che vanno dall'arte alla cultura, quindi ad esempio uh, un cantante, un artista che vuole produrre un'opera, un, un giornalista per un'inchiesta, uh, un fumetto, un'opera un teatrale, fino a idee legate più al mondo del business, come una stessa startup che ha bisogno di un primo investimento per partire o anche dei ricercatori che magari vogliono brevettare una loro, una loro invenzione ci spostiamo poi anche su, su progetti diciamo più legati al sociale o pubblici come l'attivismo dove i legati gli ambientalisti, gli animalisti oppure chi sostiene i diritti umani può raccogliere fondi, può raccogliere collaborazioni e adesioni per, per campagne di protesta Uh, magari anche per costruire un pozzo in un paese dell'Africa e via dicendo e arriviamo poi infine alla democrazia partecipativa che è una categoria che si rivolge principalmente a esponenti e partiti politici eh, ma anche a giunte comunali, sindaci, eh, presidenti vari che possono sfruttare alcuni strumenti della piattaforma prima per fare la campagna elettorale ovvero per esporre il proprio programma quindi per parlare con i cittadini e poi per curare la loro attività politica eh, usando gli strumenti per da un lato garantire trasparenza e dall'altro interagire con i cittadini, quindi raccogliere le proposte, le, le opinioni su ogni, su ogni aspetto. Um, ti vorrei chiedere come funziona effettivamente, quindi dal punto di vista dell'utente che si iscrive sul social network, qual è il percorso che deve svolgere, quali sono insomma, i passi da intraprendere? Il primo bivio che l'utente incontra è quello di scegliere se è sul sito per creare una rivoluzione, quindi per aprire un nuovo progetto, oppure per scoprire e partecipare ai progetti già esistenti. Nel caso in cui scelga di creare un progetto, prima di tutto inizia a definire i primi aspetti del suo progetto e quindi iniziamo a, anche a capire in che categoria è più adatto, quindi se è un progetto artistico, culturale, di attivismo o altro e poi sceglie in base al suo obiettivo quali sono i servizi eh, più utili alla sua causa, magari ha bisogno di fondi o magari ha già i fondi, ha bisogno di collaboratori o di adesioni o ha bisogno semplicemente di visibilità, quindi di amplificare eh, il suo pensiero su qualcosa. Dall'altro lato invece gli utenti possono scoprire i progetti già esistenti e partecipare ai progetti eh, magari uh, utilizzando altri strumenti che sono più legati, più rivolti alla discussione, come forum, ci sono degli strumenti per fare streaming audio-video con le chat di gruppo e quindi da un lato è possibile fare dei dibattiti pubblici ad un pubblico che interagisce, domanda o comunque commenta nella chat di gruppo, dall'altro lato è possibile fare delle riunioni private, ovvero dei meeting de, eh, tra, tra poche persone, quindi a porte chiuse e utilizzare questo strumento come una tavola rotonda per fare delle conferenze online, delle riunioni e quindi diciamo eh, una volta iscritto l'utente può scegliere eh, se partecipare o se creare qualcosa di nuovo quindi eh, praticamente la piattaforma il social network è un luogo di incontro di fatto, giusto? sì, anche, anche sì, certo non è proprio un social network è più una piattaforma che diciamo, eh, si sviluppa parallela ai social network attuali, e non, fa, non va assolutamente in conflitto con i social network attuali, anzi diciamo, li sfrutta in un certo senso per garantire eh, maggiore visibilità, per amplificare i progetti degli utenti, infatti eh, in ogni progetto è possibile incorporare, collegare gli account di Facebook e di Twitter eh, e quindi magari condividere, o sfruttare eh, facebook per, per amplificare la visibilità di un progetto inoltre yeah. tutte le funzioni sul sito dalla raccolta di fondi alle, alle petizioni o altro possono essere anche esportate singolarmente e quindi magari inserire eh, la, la il widget per la raccolta di donazioni all'interno del proprio sito web o all'interno della propria pagina facebook Perfetto. Quindi. Senti, un'altra domanda che ti vorrei fare è, eh, parlavi prima della questione della democrazia partecipativa piuttosto che dell'attivismo, quindi mi chiedevo in quale modo questa piattaforma si inserisca nel tessuto già abbastanza strutturato di organizzazioni di attivismo come Greenpeace o altri. Ecco. E noi in realtà siamo... Uh... Prima di tutto vogliamo garantire un prodotto che sia efficace, a noi non interessa avere molti progetti sul sito, interessa avere um, anche un basso numero di progetti, ma che siano progetti che eh, possano sfruttare con efficacia gli strumenti e quindi poi avere un risultato concreto. Per fare questo la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare dai diretti interessati, quindi andare dagli attivisti, andare dagli esponenti politici, anche i partiti più grandi d'Italia, i prossimi candidati alla presenza del Consiglio, siamo andati a chiedergli Uh, quali sono le loro esigenze e quindi come la politica tradizionale si trasferisce sul web, come il nuovo consenso politico si acquista tramite la rete? E quindi quali sono le esigenze anche dei politici, quali sono gli strumenti per loro più adatti per interagire, per, per uh, garantire trasparenza sul loro sull operato? E tramite questo confronto, diciamo, noi stiamo cercando di, appunto, di offrire degli strumenti che. Siano efficaci a questo scopo da entrambi i lati, per, eh, sia per la politica, per gli attivisti, per eh, i gruppi, le associazioni varie, eh, sia culturali, sia umanitarie, sia gruppi eh, di protesta o altro. E quindi, quali siano, come, anche come in che modo offrire questi strumenti? Perché le petizioni, il crowdfunding sono tutti sistemi che già esistono, noi stiamo cercando di rimodellarli. Per fare in modo che la loro efficacia sia massimizzata E stiamo quindi correggendo una serie di, secondo noi, difetti delle attuali piattaforme Per farti un esempio, eh, le piattaforme attuali di crowdfunding permettono di aprire un progetto Ma non eh, garantiscono visibilità, non pubblicizzano poi i progetti che sono sulla piattaforma Perché questo diciamo è delegato all'autore del progetto mm. Ma per definizione un, una persona che va a creare un, una, un progetto di crowdfunding Uh, si, si presume che non abbia un budget quindi non può fare marketing oltre che diffonderlo con i propri amici certo. e quindi ha questo limite noi invece garantiamo anche ampia visibilità, promuoviamo i progetti noi stessi come sito una volta al mese leggiamo il progetto più meritevole uh -huh. e gli facciamo una donazione dai 1000 ai 5000 euro uh -huh. e, e gli facciamo delle recensioni in un page e quindi magari anche quando poi noi parliamo con la stampa citiamo sempre i progetti presenti sul nostro sito quelli più, più degni di nota appunto mm. nelle varie categorie perfetto Mi potresti dare qualche numero del progetto ad oggi? allora ad oggi il progetto eh, conta circa 50.000 pre sulla landing page di cui un buon 90-95% sono italiani perché per il momento ci rivolgiamo solo all'italia mm -hmm. tra meno di un anno poi puntiamo magari ad espanderci anche in europa e questi 50.000 pre-iscritti sono stati raccolti tutti durante l'ultima primavera. Uh -huh. e senza, senza alcun, fino, a, fino ad ora, fino a 20 giorni fa, non abbiamo speso un centesimo né in marketing né in comunicazione. Quindi è stato un po' di passavarola, un po' il fatto che ho presentato la startup a vari eventi. E un altro numero è che in otto mesi, come ti dicevo, ho presentato la startup un po' in giro e ho contattato anche un po' di Venture Capital per... per proporre un investimento nella, nella, nella nostra idea e dopo aver ricevuto varie offerte abbiamo eh, trattato le condizioni per qualche mese e a, ad inizio agosto siamo arrivati ad un, ad un investimento anche abbastanza importante, abbiamo ricevuto 1.250.000 euro eh, come primo investimento nella startup e l'investimento è stato fatto dal fondo Vertis Venture. Che è di base a Napoli e allo stesso tempo siamo riusciti a, eh, diciamo a far coinvestire insieme al fondo anche un gruppo di business angel con un'esperienza molto forte alle spalle anche sul piano internazionale e solo per farti due esempi ti dico che ci sono anche Giulio Valiante che è co-founder di Job Rapido, di Saldi Privati mm -hmm. e, e anche Michele Casucci che ha, in passato ha fatto Lycos Italia, anche Job Rapido e ci sono un po' di altre persone, quindi da un lato abbiamo un forte sostegno economico da parte del fondo, dall'altro un sostegno forse quasi più importante di know-how da persone certo. con molta esperienza nel settore. Mi diresti quindi quale sarebbe il modello di business? Il modello di business attualmente è abbastanza diversificato, poi noi contiamo che nel tempo eh, ci accorgeremo in maniera anche indipendente da noi quali sono le linee di ricavo che prenderanno il sopravvento. Attualmente il modello di business è basato principalmente sul crowdfunding, poiché tratteniamo una piccola commissione da ogni donazione ricevuta dagli utenti. E questa commissione è variabile attualmente, perché in pratica quando l'utente va a creare una campagna di crowdfunding può selezionare varie opzioni aggiuntive, vari criteri in base a cui ricevere eh, poi i soldi, in base a come incentivare gli utenti a donare e in base alle, ai vari criteri scelti dall'utente lui può scegliere di pagare una commissione quindi un po' più alta, un po' più bassa ma in nel complesso anche quella più alta è sempre minore delle attuali commissioni delle altre piattaforme mm -hmm. di crowdfunding quindi comunque altamente competitiva un'altra forma di ricavo è legata diciamo, a un sistema eh, diciamo pubblicitario mm -hmm. ma in realtà è un sistema integrato nella piattaforma dove gli inserzionisti eh, possono promuovere idee, progetti eh, o comunque mh, i loro prodotti attra attraverso un sistema che va a targettizzare e a profilare gli utenti e quindi va garantisce un alto tasso di conversione quindi la pubblicità vi verrà proposta solo agli utenti che realmente sono interessati a quel tipo di servizio di prodotto quindi per l'inserzionista è un vantaggio perché per una spesa uguale ha un tasso di conversione più alto. E in più ci sono anche altri sistemi diciamo pubblicitari che stiamo definendo per bene, ma sono dei sistemi con cui l'inserzionista anziché inserire un annuncio può sponsorizzare un progetto, una rivoluzione. E quindi all'utente che, che ha creato il progetto è come se avesse quindi, eh, un contributo molto forte alla sua ricerca di fondi mentre l'inserzionista va a sponsorizzare un progetto quindi va anche lui a scommettere sul progetto appena nato e con, la, con la speranza che magari il progetto sia notevole, sia meritevole cresca molto, abbia visibilità e quindi eh, diciamo vada ad ottimizzare anche il suo investimento pubblicitario e poi ci sono anche altri piccoli servizi aggiuntivi a pagamento che sono delle opzioni o dei servizi proprio aggiuntivi e tra cui lo speaker corner che lo speaker corner è una sorta di web tv in home page che si ispira allo speaker corner presente eh, nei parchi di Londra di New York dove da de, da secoli credo c'è una cassetta della frutta rovesciata dove tantissime persone l'ha fatto, fatto Orwell come adesso l'ha fatto Obama salgono sulla cassetta della frutta e hanno 5-10 minuti di tempo per parlare ad, al pubblico di qualsiasi cosa. E noi stiamo cercando di portarlo in virtuale, creando una uh, web tv uh, sul sito, che poi è anche esportabile, quindi può essere incorporata magari sull'home homepage di un giornale, o di un sito esterno o di chiunque voglia promuoverla, dove gli utenti possono salire su questo, parco, su questo palco virtuale per 5-10 minuti rigorosamente in diretta quindi non possono essere video pre registrati montati con scritto in sovrimpressione e per 5 10 minuti hanno di fronte un pubblico vastissimo di spettatori Che noi ci stiamo cercando appunto di massimizzare che ascolta quello che hanno da dire e magari può essere che qualcuno vuole promuovere il suo progetto sul sito quindi dire andate a contribuire perché sto soffrendo questa cosa Oppure un altro vuole semplicemente commentare una notizia in prima pagina sui giornali Una notizia politica oppure qualcosa che sta avvenendo Vuole dire la sua E infine magari c'è qualcuno che vuole fare un botta e risposta con gli utenti Vuole chiedere qualcosa a un pubblico di 10.000 persone E sapere cosa ne pensano E infatti questa cosa è interattiva perché sotto al player della, della web tv C'è una chat di gruppo dove gli spettatori commentano, fanno domande Comunque interagiscono con... La persona che è in diretta e, e quindi ci sono una serie di altri servizi aggiuntivi che eh, vanno a completare le linee di ricavo uh, però mh, la mia curiosità a questo punto è um, il servizio base quindi rimarrà gratuito sì no il servizio base è, è totalmente gratuito l'iscrizione la partecipazione ai progetti esistenti e anche l'apertura di un progetto è totalmente gratuita l'utente diciamo paga solo se sceglie di acquistare un servizio aggiuntivo che magari serve a promuovere il proprio progetto uh -huh. e stiamo cercando di fare in modo che per un euro che l'utente spende per acquistare un servizio aggiuntivo questo poi frutti uh, magari 10 euro di donazioni in più al suo progetto quindi che. sia conveniente anche per l'autore del progetto ultima domanda um, quali sono le prospettive per uh, il futuro? diciamo 6-12 mesi le prospettive per il futuro sono che avendo fatto 50.000 preiscritti in 3 o 4 mesi a costo zero, in due mesi da qui al lancio contiamo di farne altri 50.000 con un po' di marketing, eh, diciamo finanziato, certo. e di arrivare quindi a 100.000 iscritti preescritti al lancio della piattaforma. Anche se sappiamo che poi tutti questi 100.000 non tutti poi convertiranno in utenti attivi sul sito. L'obiettivo è quello poi di. Uh, crescere in Italia per tutto l'autunno e l'inverno e arrivare in, uh, in primavera con uh, un buon numero di iscritti e di utenti attivi intorno ai 500.000 iscritti intorno ad aprile maggio e se vediamo che la cosa va bene cerchiamo di scalare il mercato italiano nel nostro settore del crowdfunding uh, vorremmo poi puntare ai paesi europei Partendo principalmente in alcuni paesi più forti in Europa, quindi dalla prossima estate cercare di espanderci un pochino. Chiarissimo, Roberto. Io ti ringrazio veramente tanto per il tuo tempo. Grazie a te, Grazie a te per la tua, la tua disponibilità.